Presidente Quattracciotchi. Ecco ricordo a tutti che eh, sabato le 10 abbiamo una commissione sopralluogo il mercato la Borasina, eh, 10 e di Ippocrate e i Gremodignani. Eh, Durerò un'ora e mezza, eh, quindi invito tutti a presenziare, fa parte di quel pacchetto, i soprattutto di commissioni che abbiamo fatto in parte questi in queste settimane presso altri mercati e quindi procediamo a questo tipo di lavoro. Eh, domani eh, personalmente sono presente anch'io alla commissione ambiente, eh, preseduta da da Mumburzi, credo che su questa cosa eh, sia importante la presenza qualificata dei consiglieri di zona anche per eh, sottolineare il fatto che noi come consiglio di zona abbiamo deliberato in modo circa 6-7 mesi fa eh, in modo eh, preciso come commissione eh, territorio ma poi deliberato come consiglio di zona il fatto che quell'area non deve essere edificata e quindi il progetto della provincia Deve essere sotto il respiro, quindi domani eh, con le di zona dovremo assolutamente ribadire eh, al comune che è assolutamente disponibile ed è su tutta una serie di eh, diciamo su di una linea un po' diversa rispetto alla provincia eh, fare squadra per fare in modo che questa area, cioè l'ex pioppeto che non riguarda più il solitario del P ma l'area esterna a fianco la Grange non venga più edificata quindi eh, ci vediamo domani alle 11 e sabato alle 10 e mezza per questa commissione sopra Consigliere Pellegrini. Sì. Grazie Presidente, mi scusi. Allora, questa sera ho eh, presento due interrogazioni e una mozione. Volevo eh, ribadire ancora che siamo in attesa di risposte alle nostre interrogazioni, già da in diversi mesi. E quindi risollecitiamo questo Consiglio di zona. Le, le attese le risposte delle nostre anche le nostre interrogazioni su derivere anche approvate in questo consiglio eh, al presidente si sì, disegnava no, non è in questo momento dico che prima ci ha riferito per alla fine, in ordinanze e alcune eh, risposte che ha avuto il settore lo vediamo inviare la nostra conoscenza di consigliere in zona così pre per prenderne poi decisione in maniera più eh, globale che vorrei che si fesse verbale, perché questa è una richiesta che non creiamo, perché ormai non ci perviene quasi più ma a parte, a parte dei volanti pubblicitari, associativi di feste, di associazioni che comunque riteniamo validi, ma è importante anche l'attività politica, le risposte, le interrogazioni, tutto quello che è il nostro lavoro. Eh, io presento questa interrogazione ho preso spunto mh, leggendo leggendo da internet eh, l'informazione relativa alle 274 nuove telecamere del 19, Questo pubblicato il 17 maggio 2013 e leggendo appunto questo, questa comunicazione sono rimasto un po' così, perché visto che queste, queste richieste sono state spesso eh, bocciate, diciamo quasi sempre bocciate questo consiglio, in più, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, in ordine di tempo, eh, la condivisione è talmente così completa che non sappiamo neppure dove sono state collocate, a parte se non per quelle località dove in, questo, in questa immagine, dove c'è eh, la suddivisione delle zone, appaiono quelle prime 5, 6, 7 località. Quindi questo è il punto della condivisione che è stata vissuta con i corsi di zona, 9, credo solo con la maggioranza di uffici chiusi. Però questo non è fare politica, a meno dite come sta e non dite però non andate a dire che c'è stata la condivisione. Purché non comunque molto favorevole a questo tipo di, di, di situazione. La vado a leggere, premesso che in data 17 maggio 2013 abbiamo preso tramite il sito del Comune di Milano l'imminente installazione di 39 telecamere dislocate in punti di della zona 9. Considerato che il gruppo Leganotte in di indipendenza della Paragna ha più volte sollecitato l'installazione di videodispositivi di sorveglianza in alcuni punti critici della zona 9 e che per le relative mozioni sono state più volte bocciate dalla maggioranza che governa il Consiglio di zona 9, visto che prendendo visione della comunicazione pubblicata sul sito del Comune di Milano, valrebbe che il progetto relativo all'installazione di telecamere di sicurezza sia scaturito da una condivisione con tutti i consigli di zona, appurato che dalla comunicazione presente sul sito del Comune di Milano non siamo in grado di conoscere i luoghi nei quali saranno installate le telecamere di sicurezza. Si chiede al Presidente di Zona 9, all'assessore della sicurezza del Comune di Milano, ai settori competenti del Comune di Milano di informare i consiglieri di zona in merito ai luoghi in quali saranno installate le nuove telecamere di sicurezza e quali saranno i tempi della loro attivazione al Presidente del Consiglio si richiede cortesemente risposta in forma scritta al quesito nei tempi eh, di norma di legge, norma di regolamento l'altra interrogazione riguarda invece sempre leggendo sui quotidiani e da frasi virgolettate dell'assessore... Maiorino, eh, un'interrogazione dove chiediamo lui che ha eh, chiamesto all'utilizzo della caserma militare conferma. La legge, l'interrogazione urgente l'utilizzo della caserma militare conferda una medi. Premesso che la caserma conferredo a medi è una struttura militare dismessa, ubicata a Viale Suzani e quindi presente sul territorio di zona 9, considerato che l'assessore delle politiche sociali del Comune di Milano ha dichiarato di un importante quotidiano milanese, frase che di seguito riposto. Abbiamo chiesto, dice l'assessore Maiolino, al Ministro della Difesa di poter utilizzare le caserne dismesse per realizzare centri di prima emergenza sociale per i nomadi. Visto che l'intenzione di questa giunta comunale sembrerebbe quella di utilizzare le caserne militari dismesse, anche quelle presenti nel territorio di zona 9, come centri di prima emergenza sociale per i nomadi, Approvato che la caserma militare di Confredo Namelli, attualmente dismessa, è, è un'area molto vasta, ricca di vegetazione, ubicata in prossimità di numerosi stati vicini, dove vivono numerosissimi residenti che sono molto preoccupati per la loro sicurezza. Si chiede al Presidente di Zona 9, al Sindaco, all'Assessore della Sicurezza del Comune di Milano, di informare i consiglieri di Zona 9 e i cittadini riguardo le intenzioni, peraltro già dichiar pubblicamente dichiarate dall'Assessore Maiorino, in merito all'eventuale utilizzo della caserma Monelli, come centro di prima emergenza sociale per i nomi. Al Presidente del Consiglio di zona 9 si richiede cortesemente la proposta di sua risposta in forma scritta. Vado a leggere la mozione, sollecitato da numerosi cittadini che abitano il quartiere della Bicocca. Vado a leggere questa mozione. La linea di premesso che la linea di trasporto TM42 della tratta di Tocca Centrale risulta essere una linea di trasporto pubblico, indispensabile per gli abitanti che risiedono ne nel quartiere di Tocca Considerato che, conseguentemente, la messa in funzione della nuova linea metropolitana di 5 denominata Lilla, l'azienda TM ha ridotto vistosamente le corse delle vetture, generando quindi gravi disagi all'utente. Appurato che, L'azienda TN, con la messa in funzione della nuova M5, ha migliorato e velocizzato il servizio di trasporto pubblico della tratta Zara-Pesti, condizionando però negativamente, con l'introduzione di nuovi orari e di nuovi percorsi, il servizio della NUME 42, che ha raddoppiato i tempi di attesa alle fermate, generando quindi agli utenti, gravi disagi agli utenti che da sempre utilizzano questa linea. Ravvisato che, Tale situazione ha causato un peggioramento del servizio ai fruttori della linea 42 che la utilizzano quotidianamente. Ravvisato inoltre eh, che, a fronte della penalizzazione causata dalla soppressione di numerose corse della linea 42, l'azienda ATM ha comunque ritenuto necessario mantenere il servizio di trasporto notturno del venerdì e del sabato in questa tratta, chiede al presidente Zonone, di zona 9, all'assessore alla mobilità del Comune di Milano e all'azienda PM di valutare la necessità di incrementare la frequenza delle corse e delle vetture da linea 42, almeno nelle ore di punta, ripristinando gli orari precedentemente in vigore. Questa mozione è frutto di eh, moltissime segnalazioni ricevute dai cittadini. Eh, io mi auguro e spero che venga poi approvata questo consiglio perché eh, questo servizio ha veramente penalizzato gli abitanti di questa zona lo dico perché non volevo presentarlo ma sono stato fermato durante le mattine che passo per l'ufficio da molti molti cittadini che mi hanno veramente pregato di portare questa loro istanza in consiglio di zona 9 visto anche il fatto che lasciando due, due notti due notti, intere notti la fermata fa pensare come dire che se uno non ha pane come fa a mangiare, se non c'è un servizio che eh, è dato nelle orarie in cui le la persone lavorano per questioni di mancanza di risorse, com'è possibile offrire delle fermate, delle giornate notturne è un servizio che altrettanto chiaramente io non, non, non è che rifiuto ma secondo me è meglio che la gente possa andare a lavorare in maniera civile, con orari civili e con un servizio sufficiente invece che magari lasciare girare per tutta la notte, il e il sabato delle, delle, delle vetture che consumano magari e magari non fanno un servizio così eh, prioritario grazie Grazie. Eh, capogruppo Tergo. Sì, grazie. Rifacendomi la, la richiesta presentata settimana scorsa e alla richiesta fatta questa serata dal consigliere Agnus Vedi, vorrei chiedere al presidente Sini, sì, una volta che avrà adeguatamente rinviato i suoi documenti di interesse per i vincitori, di poter organizzare la commissione che vi il considerando i sul territorio, dato che abbiamo iniziato una serie di problematiche specifiche sul quartiere Comanzina, che potrebbero essere meglio analizzate dalla nostra presenza sul territorio, e mi riferisco sia alle problematiche che avevo posto sull'incrocio Sant'Orio Sacro Cuore e sculapio Merlone e il posizionamento delle strisce blu sulla via centrale del Sacro Cuore, e il posizionamento o la divisione dei parcheggi lungo tutta la via Post. E in aggiunta, ringraziandola per la veloce risposta alla mia altra interrogazione su cosa intendesse fare il in Comune per porre rimedio al problema della chiusura del parcheggio proprietario sulla Comasina per la realizzazione appunto della nuova struttura. Eh, multipiano, sarebbe anche lì importante magari con presenza di sprazionale, di vicinanza urbana, essere direttamente di nuovo anche noi per valutare la fattibilità delle proposte che lei accennava prima, anche perché su alcune eh, vedo grosse difficoltà, per primo parte di terreni sono indicati, non ero sul territorio di Milano, ma sono già di pertinenza al comune di Cormano Ci sono delle, degli ostacoli. Eh, presenti perché c'è se non sbaglio una linea di metandotto che passa sotto lo eh, svincolo autostradale, c'è cioè una linea anche di alta tensione sotterrata che oltre alle vie di uscita di sicurezza della metropolitana rendono poco usufruibile quell'area che lei prima citava. Per questo chiederei a lei di organizzare Invece che solamente mettere all'ordine del giorno come ho chiesto la volta scorsa, organizzare la propria commissione del territorio sugli argomenti che io il consigliere De abbiamo portato e potete analizzare direttamente come problema Esiste uh, quindi questo regalo. Poi vorrei fare solo un breve accenno al presidente Tucci. Spero che nella commissione che si andrà a fare a bere sul campo di via Comasina mi verranno tutti alcuni punti sulla sì, procedura che è stata effettuata per, per l'eventuale assegnazione di sì, quell'area sì. sì, io sarei sì, l'ex sì, campo della, sì, della S. Comanzino sì, eh, semplicemente io ho presentato un'interrogazione tempo addietro, ma è stato tempo della quale non ho ricevuto comunicazione la settimana scorsa improvvisamente con la quale si comunicava sì. che non essendo andate ai confini, in due mani, tra cui l'ultimo, nonostante delle proposte, sono state rigettate per le comunicazioni che, vorrei, lo so, premetto la sua risposta, vorrei cercare io la risposta che lei sa, no, no, non sto dicendo quello, ho detto che è pervenuta successivamente l'interrogazione che avevo fatto lei comunicazione che a seguito delle due bande andati, ahimè eh, non a buon fine di cui l'ultimo con le presenza in realtà di offerte che sono state rigettate che magari sarebbe utile da parte sua eh, se cortesemente potesse in occasione della commissione sul campo far avere anche eh, la determina per la quale sono state rigettate le offerte che erano state presentate dagli altri due attori partecipanti alla gamba per quale motivo sono state ricettate, e avere informazioni specifiche che, da parte sua di se sembra ufficiali cioè rispetto alle ricerche che potrei fare io in su internet sull'associazione che ha presentato o la proposta che nella trattativa diretta il Comune ha deciso di, di affidare in maniera che io ritengo assolutamente legittima nella procedura però Uh, assolutamente poco trasparente per quello che riguarda i rapporti nei confronti con questo Consiglio di Zone. Grazie. Grazie Presidente. Ducci. Grazie. Ma, intanto domani ci sarà la Commissione per cui ci riserveremo domani sera tutta una serie di informazioni e precisazioni. Tra l'altro ci saranno anche oltre ai a quelli che hanno preso in mano la, il, il campo sportivo, ci saranno anche i tecnici dell'amministrazione comunale, quindi tra l'altro eh, dovrebbe esserci proprio la persona che ha seguito anche tutto l'iter per cui eh, anche lì possono arrivare delle risposte precise. Spero che vi sia arrivata, ma sono sicuro che vi è arrivata la richiesta di parere eh, a tutti i consiglieri, quindi è completo di quello. Domani ci saranno anche due piantini a colori per poter esporre bene il progetto da parte dell'associazione dell quindi credo che sarà una, una buona commissione dove ci sono tutti gli elementi per ci sono già delle proposte in atto ma domani se ne discuteremo di tutta una serie di cose eh, mi dispiace che abbiamo dovuto apprendere dai giornali ma purtroppo sta diventando un'abitudine un una costante da questa. Amministrazione che per quanto riguarda la verde estate l'amministrazione la, centrale abbia individuato come eh, unico punto della zona 9 Villa Vita dove svolgere inizia una iniziativa per quanto riguarda la verde estate nell'ambito dell'organizzazione che si è eh, proposta dall'assessorato stesso quindi eh, dovrebbe esserci questa iniziativa, a me dispiace che non siamo stati coinvolti neanche su, diciamo, la location, per usare il termine, e quindi va bene, è così e ce ne facciamo una ragione anche su questo. Caso. Invece, volevo presentare una mozione urgente, dove chiederò poi la firma ai consiglieri, tutti, in maggioranza opposizione, in merito a una iniziativa che avevo già citato in un intervento qualche settimana fa. Eh, nella denuncia anche eh, il capogruppo Clivio, in quell'occasione eh, faceva una dichiarazione in merito alla sfilata parata che c'è stata a Milano per il territorio di Ramelli dove c'era anche il facilità sociale no? e in quell'intervento in quell citiamo la questione di un'iniziativa che si terrese in zona 9 in questi giorni inizialmente doveva essere il 9 giugno poi è stato rinviato il 23 giugno eh, diamo un calcio alla pedofilia il titolo dell'iniziativa il problema è che all'interno come dissi allora diciamo allora all'interno di questa manifestazione è presente nell'organizzazione nella partecipazione anche un'associazione eh, neonazista fascista, cioè che si richiama alla tipologia, ai simboli e a tutta una serie di eh, chiami storici eh, del nazismo. Quindi eh, a fronte di questo presentiamo una mozione urgente che eh, appunto come dicevo prima chiederemo le firme. Oggetto, presenza dell'Associazione Realtà e Azione, quale organizzazione dell'iniziativa in difesa dei nostri bambini diamo un calcio alla pedofilia, con il patrocinio della provincia di Milano negli spazi corosportivi del comune di Milano, dati in concessione all'associazione sportiva dilettantistica Sporting e Tre Platinum. Premesso che il da Ex come è dice, è giudica Pazzi, Premesso che Milano Città cambia Dare d'Oro alla Resistenza in queste ultime settimane è stato oggetto di manifestazioni organizzate da gruppi neofascisti dell'estrema destra milanese, che costituiscono, attraverso l'evidente apologia del fascismo, una palese violazione di legge. Premesso che l'ultima è quella del 29 aprile, per la quale il Consiglio di Zona 3 ha votato una mozione in cui, oltre ad esprimere la ferma condanna per l'esecuzione di simboli neofascisti chiedeva di vietare e che il sindaco Giuliano Pisapia ha definito una manifestazione nazifascista che una città come Milano non può subire per il prossimo anno, accanto al necessario ricordo di una vittima di, di una tragedia non ci deve essere strumentalizzazione dell'episodio triste per inneggiare al fascismo o e al nazismo Considerato che domenica 23 giugno 2013 si terrà presso il centro sportivo Sporting Tre Platini in via Giuditta Pasta un'iniziativa dal titolo In difesa dei nostri bambini di amontarcio alla pedofilia con il patrocinio della provincia di Milano. Considerato che l'iniziativa vede tra i partner anche la sedicente associazione culturale Lealtà e Azioni. Considerato che sul sito di questa associazione culturale è postato un video di presentazioni in cui compaiono immagini di Leon Draghi, De Grel, indivisa da SS, persona nota per le sue tesi revisioniste sulla seconda guerra mondiale e sostenitore dell'antisemitismo economico. Oggi De Grel è referente per molti movimenti dell'estrema destra europea neonazista. Considerato che il centro sportivo è di proprietà del Comune di Milano, dato in concessione di all'associazione sportiva italiana, successivamente l'associazione sportiva di Sporting sportive percattere, il Consiglio di zona 9, pur condividendo la lotta alla pedofilia, non condivide la scelta della società sportiva di concedere l'impianto ad un'associazione e tra i partner ha un'associazione che esalta il nazismo e i suoi ideologi proprio perché tale è tale e ne fa suo punto di riferimento culturale. Impegna la, la Presidente del Consiglio di Zona 9 ad intervenire presso il Sindaco, l'assessore allo sport e la Giunta affinché il concessionario revochi la disponibilità dell'utilizzo dell'impianto sportivo sito in oggi di Tapasta ad un'associazione neonazista impegno la Presidente del Consiglio di Zona 9 a chiedere alla Giunta Comunale di attivarsi affinché la Giunta Provinciale chiarisca le motivazioni che l'hanno portata alla decisione assunta di patrocinare l'iniziativa e di sapere se vi sono state valutazioni e nel caso quali siano state in merito alle scelte di partner dell'iniziativa stessa a chiedere all'associazione proponente dell'evento di escludere l'Associazione Realtà e Azione dall'organizzazione e gestione dell'iniziativa e di comunicare la decisione, decisione all'assessorato e al Consiglio di Zona 9. Impegno alla Presidente del Consiglio di Zona 9 che non ricevendo risposta positiva sull'esclusione di realtà e azione dall'evento, la, la manifestazione venga sospesa di chiedere all'assessorato allo sport, all'assessorato alla sicurezza e questioni sociali, polizia locale, di inviare i suoi rappresentanti al centro sportivo per controllare come verrà svolta e verificata e verificare che qualcuno non voglia trasformarla in una manifestazione durante la quale si esalteranno simboli, gesti e contenuti neonazisti. Impegna la Presidente del Consiglio di Zona 9 a chiedere all'assessorato allo sport, laddove non vi sia una netta presa di distanza da parte della concessionaria in merito al coinvolgimento dell'Associazione Realtà e Azione, di verificare la possibilità compatibilmente con il contratto di concessione tra concessionario e Comune di Milano, di prendere seri e urgenti provvedimenti nei confronti del concessionario stesso per vietare la manifestazione. Tra l'altro è stata anche inviata da parte degli uffici dell'assessorato allo sport una lettera, in quanto questi avevano chiesto precedentemente il patrocinio del Comune di Milano, è stata inviata una lettera ai quali rappresentanti dell'associazione che tra l'altro si trova in Emilia, eh, non più a Milano, in Emilia, non più a Milano, e eh, noto, noto e eh, dove si comunica che il Comune di Milano, proprio per la presenza di questa associazione eh, neonazista, non concederà il patrocinio gratuito. Quindi è un'ulteriore informazione poi è dibattito se ci sono dei figli per discuterla. Grazie. Grazie. Mi completano alcune brevi comunicazioni per quanto riguarda la Commissione Educazione. Nella giornata di domani pomeriggio ci sarà in assessorato un incontro al quale parteciperà il presidente del consiglio di istituto Locchi e la preside o una delegata della preside e io per parlare della, delle decisioni in merito al futuro della scuola media Cassinis infatti eh, il tavolo diciamo di analisi delle varie situazioni è giunto al termine e quindi ora ci sarà da scusate mi secca suonare il campanello mentre parlo io però vi prego cortesemente eh, quindi ci sarà questo incontro nel quale verranno comunicate le decisioni, credo ormai definitive, riguardanti la scuola media Cassinis di Viermada. Eh, per quanto eh, mi compete quindi come Commissione Educazione, per il momento non ho altre comunicazioni da dare, eh, mettiamo quindi in discussione il primo punto dell'ordine. No, Prima no, devo nominare gli scrutatori. Sì, sì. sì, sì. sì. sì. Devo nominare gli scrutatori con il signor Fernando, il signor Mizzau, il Medolato eh, Medolacchis allora, Gli scrutatori sono Ferrando, Mizzau e Medolato. mettiamo quindi in discussione il primo punto dell'ordine del giorno concessione di patrocinio gratuito all'associazione culturale dell'EP per la realizzazione della manifestazione denominata Caffè Orte e INSNI, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia per la realizzazione del progetto didattico denominato Staffetta del Tempo dalla parola alla da Presidente Senesi Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, l'associazione DEP ha presentato richiesta, è stato eh, discusso in una commissione congiunta alla Commissione educazione. La Commissione di educazione e cultura, rivolgendosi ai finanziamenti del giorno 28-5-2013, hanno preso in un esame un'intervista intitolata Caffè OTE all'interno del processo di coordinazione sociale urbana. Si terra andata da definirsi in giorno di uh, sabato, nel mese di settembre, le cose Si inquadra in un lavoro continuativo sul territorio di tutti del due con come strumento di coesione sociale. Le tue varie, il caffè e il le, le tradizioni locali relative alla preparazione, diventano protagoniste in iniziative di intrattenimento, conoscenza di cultura, la preparazione dei di giornalisti tradizionali, l'idea e collegamento di conviabilità sono un'occasione di scambio sociale comunicare, come c'è di sempre, come un cliente. la valenza sociale e culturale dell'iniziativa, considerata la serietà e la continuità dei lavori sul territorio da parte delle associazioni con i voti, per condizioni pubblici approvano la maggioranza della pubblicazione del patricine della pubblica, nonché il tempo di affinamento degli spazi dell'Aviglia e Sardiacetti a Villano, da considerarsi con il settore zona 9 secondo le disponibilità. La pubblicità sarà carica per situazioni con la seconda richiesta riguarda l'ISMI. La Commissione e l'Associazione di Cultura e Giustizia del 2018-2005 hanno valutato la proposta dell'Istituto Nazionale per la Storia e la di in Italia per il progetto dell'UNACOSA. Il progetto è rivolto soprattutto alle scuole superiori di zona, con qualche apertura possibile verso le classi terze e le scuole secondarie di Giardona in quale resistenza e inizial. sottopone ogni anno le A prezzi nazionali e a di si dovrebbe raggiungere il processo di del della nascita della resistenza, a squadre consente ai giovani studenti conoscere le funzioni storiografiche, materiale artistico, e soprattutto il tema le risorse del territorio del Tantanotto, per comprendere il conoscere l'acqua di un movimento storico della resistenza. Tra attività viene proposta anche in funzione di una esplosizione finale attraverso mostri dei lavori, incontri in cui i praticanti ai studenti possono dimostrare, con modalità, di e autonomia, i risultati raggiunti sul lavoro svolto. La Commissione di spazio del futuro ha valutato la propria conformità progetto progette di linea UIDA per il 2013, propone a maggioranza la concessione di portosigno di Arpuglio, non fatta solo a chi lo ha distribuito i non che uno spazio da consigliati come settore di secondo a seconda disponibilità, per il di un conto aperto alla cittadinanza nel corso del 2013, che ha la partecipazione di studenti che coinvolgono il progetto. La pubblicità sta anche del futuro c'è un raffuso perché l'incontro sarà nel 2014 c'è un raffuso che vi segnalo l'incontro nel progetto di Maria, l'incontro nel 2014 voglio ricordarvi mi hanno detto di mi hanno che Grazie, eh, qui non sono la votazione separata dei due posti. Bene, non ci sono altri scritti a parlare. Mettiamo in votazione quindi il primo punto, associazione DEDEF. Dichiaro chiusa la votazione. No. Presenti nel finale, favorevoli nel finale, contrari zero, astenuti 0 approvato. Mettiamo in votazione il secondo punto relativo agli insoli. Dichiaro <susurra> chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Di <susurra> Dichiaro chiusa la votazione. <susurra> Presenti 27, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 3, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora eh, comunico che la eh, passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno concessione alla società cooperativa Ollus, Solidate patrocinio gratuito no, non c'era nella prima pagina. Concessione di patrocinio gratuito alla società cooperativa Onus Solidario. Do la parola al Presidente Veroni. Grazie Presidente, leggo la relazione che è benissimo. Allora, Onorevole Consiglio, la Commissione Politica Sociale e Salute, riunita il giorno 23 maggio 2013, ha preso in esame la proposta della cooperativa sociale Solidario Onus consiste nella richiesta di patrocinio e concessioni di un locale per la presentazione alla cittadinanza di solidare con il coppiazione sociale si agisce nell'attività di aiuto psicologico, di dialogo sul disagio e sui temi quali l'infezione familiare, donne in crisi, fumo, aiuto alle famiglie con adolescenti difficili, eccetera. A tal proposito la Commissione propone a maggioranza di concedere il patrocinio e nella sala di via in polizia Secondo la disponibilità da concordarci con il settore di zona 9, per l'iniziativa che si svolgerà nel 20 settembre, giorno da concordare sempre con i settori di zona 9. L'associazione che si farà carico della pubblicizzazione dell'evento. Voglio passare adesso onorevolo consiglio a provare. Grazie. Non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione siamo Chiaro chiuso la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in discussione l'immediata di eseguibilità. In votazione. Sussurra, Sussurra. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Chiaro chiusa la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo. Passiamo alla domanda. 3. Osservazioni in 20, le modifiche da portare al vigente regolamento d'uso del verde. Dalla parola, Grazie. La Commissione Ambiente, è venuta il 21 maggio, ha preso in esame la richiesta di parere venuta dal settore verde e arena Urbano, in data 14 maggio, e in atti, protocollo generale 32764, in merito ad alcune modifiche di integrazioni da portare all'attuale regolamento d'uso del verde. Esaminata la documentazione citata, la Commissione ha espresso la maggioranza per favorevole a quanto proposto, ovvero alle le seguenti nuove disposizioni, quindi introduzione di nuove disposizioni, il divieto di fumare all'interno delle aree di gioco in base all'ordinanza sindacale del 20 dicembre 2012, che, che ricordo era, aveva fatto un anno e la sarebbe rinnovata nel dicembre del 2013. In questo modo diventa invece definitiva. L'obbligo di raccolta delle dedizioni canine anche all'interno delle aree cani. L'introduzione di un risarcimento del danno al carico di chi causa l'abbattimento di alberi pubblici per gravi danni, quale compensazione della perdita subita oltre alla sanzione amministrativa prevista. E due, la riformulazione dell'articolo 29 relativo alle sanzioni, dal momento che l'attuale testo fa riferimento a disposizioni ormai largamente superate. Viene pertanto indicato unicamente il riferimento all'articolo 7 bis del, designio, del decreto legislativo 267 del 2000 e in base all'articolo 16 della legge numero 3 del 16 2003. La recetta rimanda ad una successiva delibera di giunta comunale la revisione e l'approvazione degli importi di pagamento in misura ridotta delle violazioni singoli articoli. Infine la Commissione ha favorevolmente preso atto dell'intenzione di esaminare prossimamente l'intero regolamento a fronte delle attuali esigenze di disciplina e tutela dell'uso del verde pubblico. Grazie grazie mettiamo in votazione no la votazione grazie. Grazie. Dichiamo, Presenti 29, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1, approvato. Che... Passiamo ora al punto 4, parere relativo al cambio di destinazione peso al piano di esercizio del porto SBVA locale accessorio della residenza per l'immobile di via Le 8. Do la parola al Presidente Simi. Grazie. La Commissione Territorio, a seguito della riunione tenuta sindacata il 3 giugno 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere negativo in merito al parere relativo al cambio di destinazione d'uso che hanno semi la da deposito senza permanenza di persone e locale accessorio della residenza per l'immobili in via Contina October. Trattasi di un intervento di un cambio di destinazione d'uso a piano seminterrato, da esposto senza tranquillità di persone a locale accessorio della residenza in 2009. Le opere consistono nella distribuzione di un tabellato di separazione, mano scala, per consentire il collegamento diretto con lo spazio residenziale sottostante. Si esprime parallelamente in quanto un intervento trasforma uno spazio seminterrato in un locale residenziale e mancano le minime della minime dell'alloggio ad esempio la cucina vuole pertanto amorevole consiglio provare quanto più pochi alla tassi. grazie Presidente grazie. Presidente tra sì, l'altro è il contrasto no, non voto non votiamo dichiaro che Presenti 29, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 3, approvato. Intanto vi avverto che la mozione del Presidente Pucci ha raggiunto il numero di firme richieste che viene discusso questa sera in cuota. Punto 5, parere relativo all'unicamento di sostituzione di inizia ai sensi dell'articolo 5 per l'immobile no, immobili di affari. Prego la parola al Presidente Sini. Sì. Cioè, è l'oggetto che è sbagliato. No, è verde, è verde. verde. Sull'oggetto di stupefacimento di Argentina, ma nella relazione è corretto di affara visto. visto. C'è stato un rifluto di stoffa Comunque, vado a la relazione che è corretta. La Commissione territorio, a seguito della riunione, è venuta sin data 3 giugno 2013, esaminata la documentazione tecnica ha approvato la maggioranza proposta del esprimere parere favorevole in merito ad un intervento di sostituzione edilizia stesso all'articolo 5 della legge regionale 4 del 2012 per l'immobile di via FAR 3. Trattasi di un intervento di sostituzione edilizia stessa all'articolo 5 della legge regionale numero 4 del 2012, piano casa, per l'immobile di Via FAR 3, che consiste nel rifacimento dell'edificio strada che viene modificato, demolizione del corpo interno al portiere con parziale di costruzione e realizzazione di aree con utilizzo pervidenziali, formazione del sottosuolo dei pastiggi pervidenziali. La Commissione esprime parere favorevole in quanto il progetto si inserisce correttamente nel contesto dal punto di vista socio Voglio Pertanto, adesso non Consiglio a provare quanto è proposto dalla Commissione. Grazie, mettiamo in votazione. Chiaro, chiusa la votazione. Per tutto il Presenti 29, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 3, approvato. Mettiamo ora in discussione il punto numero 6 relativo ad un ampliamento della volontà per il di riesca a sedili 13 dalla parola al Presidente Sini. Allora, relazione. La Commissione territoriale a seguito della riunione tenuta data 3 giugno 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito sull'ampliamento della gometria. In virtù della legge regionale 4 del 2012. Correzzo del nuovo piano giusto residenziale per i mobili degli scarsioni 13. Trattasi di un intervento di ampliamento della gometria in virtù della legge regionale numero 4 del 2012 con realizzazione di nuovo piano ad uso residenziale per rimuovere gli scassetti di, di intrezzi, sfruttando la possibilità della legge 4 del 2012 che consente l'incremento volumetrico del 10%, qualora il progetto prevede la copertura del 30% del fabbisogno energetico per l'acqua calda sanitaria e il riscaldamento e La Commissione esprime parere favorevole in quanto il progetto si inserisce correttamente nel contesto da un punto di vista socioambientale. Voglio pertanto il onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Mettiamo in votazione. Personalmente sono contrario. la chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 25, contrari 3, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione il punto 7, iscrizione dell'associazione ANPOL, Associazione Nazionale Polizia Locale, all'argo azionario dell'associazione. Visti eccetera, preso alto, visto il parere favorevole del direttore del settore di zona 9, no? eh, delibera di scrivere al numero 195 dell'alto delle associazioni della zona 9 l'associazione Ampol, Associazione Nazionale Polizia Locale. Con tale, tale provvedimento non comporta spesa. Mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 8, nomine del rappresentante del Consiglio di zona 9, presso la rappresentanza cittadina dei Consigli di Unità Educativa, do la parola al Vice Presidente Mario Imposito. Grazie. Onorevole Consiglio, in conformità a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento organi collegiali per l'istituzione della partecipazione ai servizi educativi all'infanzia, oltre ai presidenti di unità educativa, la rappresentanza cittadina è composta anche da un rappresentante designato dagli organi dagli, da, ogni, da ogni Consiglio di zona. La Commissione Educazione un Unita si data 25 maggio 2000, 28 maggio 2013 valuta che il rappresentante del Consiglio di zona all'interno della rappresentanza cittadina dei consigli di unità educativa deve avere un ruolo di coordinamento deve essere informato sulle necessità e i problemi di una singola unità educativa nella zona considera quindi che alla presidenza della Commissione di Educazione vengano compositati i servari di tutte le unità educative e che in commissione ogni rappresentante relaziona sulle riunioni alle quali ha partecipato e i suoi problemi emersi. La Commissione, pertanto, decide a maggioranza di designare quale rappresentante del Consiglio di zona 9, nella rappresentanza cittadina delle unità educative, il Presidente della Commissione Educazione, Consigliera Antonella Rubossolo. Voglio, pertanto, con questo onorevole Consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Allora, eh, il punto è questo, eh, qui c'è necessità di individuare una figura che possa rappresentare il Consiglio di zone in questa rappresentanza e la Commissione, devo eh, dire senza, eh, la mia discussione ha individuato eh, in una figura diciamo, di vertice della Commissione Educazione eh, eh, la persona indicata. Eh, io stesso ho fatto nome eh, della Presidente della Commissione, eh, ritenendo la persona più indicata e declinando ogni possibile offerta sul mio conto, in quanto per ragioni di tempo eh, e non solo non sono in condizione di garantire questo, questo servizio. Grazie. Consigliere Pellegrini, Grazie. io prometto che ero assente a questa Commissione e mi dispiace perché avrei potuto partecipare in maniera attiva, avevo eh, un impegno purtroppo più importante. Eh, io non ho nulla da annulla personalmente sulla figura della del consigliere Antonella Ponso, è anche vero però che la consigliera Antonella Proconso, presidente, vicepresidente di Zona 9, no, Presidente della Commissione Educazione, mi pare anche componente di uh, altre uh, aiutate nel commercio, pare che abbia anche questa. Sì. questa mi pare che con tutte queste, eh, queste numerose duc, sì, sì, duc, duc. quindi io credo che eh, penso, spero, per dare anche un minimo di, di esempio anche ai cittadini e anche alla politica perché si parla eh, spesso della politica alta che i nostri rappresentanti si, vogliono prendere più sedi, più controlli, più, più impegni senza nulla togliere che lo fa gratuitamente, per carità di Dio, su questo non ho nulla, però devo dire che un minimo di, non so, di varietà, voglio dire, è Presidente della Commissione Cultura, cosa farà? È andrà lei? E' l'educazione, scusate, quando avrà bisogno dei verbali qua? Eh, dove dice il consiglio quindi che la presidenza della commissione educazione vengono convogliati i verbali di tutte le unità educative, sarà lei che si convoglia anche a lei, insomma ci sarà un po' una conflittualità anche perché come fa una presidente di commissione educazione e poi entrare dentro anche in queste unità, è un po' un conflitto secondo me, eh, dopodiché per carità di io ripeto, nulla eh, contro la persona, però credo che si stia andando oltre alle cariche, al numero un po' anche a rispetto di tutto quello che, perché noi quasi anche in 41, credo che anche nell'opposizione ci sia la possibilità di, eh, no, solo voi potete fare i, i rappresentanti di questi, e credo che in 41 consiglieri o comunque nella maggioranza ci fosse stata una persona libera senza aver avuto un altro incarico, invece di sommarlo ai suoi numerosi incarichi presidenti credo che si sia andati oltre non lo so il motivo per cui si faccia questo credo tanta passione sua però magari prendere una carica e liberarsi dell'altra per esempio Duke per dirle, o altre situazioni dove lei non può secondo me umanamente far fronte a tutto e poi anche un minimo di etica ripeto, ritorno a dire siamo gli stessi noi a, a dire ai nostri politici che vogliono mettere i piedi dappertutto e poi noi ci siamo sempre noi in ogni occasione. Quindi facciamo spazio anche ad altri consiglieri, come per esempio l'insegnante Mizzaro Giovanni, per ne dico una perché è un insegnante, o come la dottoressa Melone, o come Jacopo Rossi, come tanti consiglieri qua presenti che hanno una buona cultura, anche una dimestichezza, una sensibilità verso l'educazione nel mondo educativo quindi io voterò contro non alla persona ma al metodo con cui si è usato eh, è stata utilizzata questa eh, questa elezione ripeto nulla a vedere contro la Presidente della Commissione di Educazione, vicepresidente del Consiglio di Zona eh, e altro perché credo che sia necessario dare un segnale forte ai cittadini dove noi ci siamo eh, altruisti e diamo spazio ad altri colleghi a rappresentare in, queste, in, questi, in questi ambienti anche figure terze perché lei è una Presidente di Commissione Educazione, non può avere tutto non può essere in tutto non è, non è normale, credo dopodiché mi hanno la avete deciso questo credo che non sia, che non sia una cosa normale, ma... grazie. Grazie. grazie grazie consigliere Terre con il capo gruppo grazie sì, eh, devo dire che anch'io faccio parte della commissione educazione ma eh, la scelta che è stata fatta in essa ha sollevato al nostro gruppo forti, forti perplessità al di là della grande volontà di impegno della Presidente che è capace il Presidente Alfonso è capace di dividersi in tante diverse attività tanto speciale forse quasi più che nella volontà di contribuire al migliore svolgimento di tanti di questo consiglio ha sembra quasi più una grande forma di protagonismo noi riteniamo la scelta assolutamente inadeguata anche perché non riteniamo la figura del eh, Vicepresidente del Consiglio, Presidente della Commissione di Educazione, sufficientemente visti i recenti accadimenti in Consiglio e al di fuori di esso sufficientemente di garanzia per tutto il Consiglio. Uh, non abbiamo visto neanche quelle capacità di essere rappresentativa di tutto il Consiglio nei suoi atteggiamenti e nei suoi comportamenti. In questa occasione ci limiteremo a esprimere qualche complessità su questo ruolo, focalizzandoci su questo. Vedremo nei prossimi Consigli quale è altra azione magari intraprendere con i colleghi dell'opposizione. Ci sono figure presenti in questo Consiglio che riteniamo assolutamente più adeguate e meritorie di in questi incarichi. Il collega Pellegrini citava la consigliera Mizzau che ha dimostrato grandissime capacità di gestione della Commissione Educazione nella, che ancora oggi rimpiangiamo nello scorso mandato amministrativo rispetto purtroppo a quanto sta accadendo negli ultimi due anni e potrebbe essere quella una figura alla quale fare riferimento come potrebbe essere un'altra figura di garanzia per noi di maggiore sicurezza e rispetto anche il consigliere della terza molto impegnato nella scuola direttamente nei consigli di istituto eh, ripeto mi auguro, adesso presenterò magari anche formalmente un, un emendamento con il quale chiediamo la modifica, ritengo che la scelta che il nostro gruppo possa fare come alternativa rispetto alla proposta fatta a voi della Presidente Lo del Consolo sarebbe, nonostante, ripeto, apprezzando le grandi doti e le grandi capacità della consigliera Mizzau, la nostra preferenza andrebbe per il consigliere della terza speranza dell che voglia accettare questa nostra proposizione di carico, grazie consigliere Ferraro. grazie Presidente, eh, a me tocca far seguito a quelli che sono gli interventi che mi hanno preceduto eh, ritengo effettivamente che la concentrazione di eh, troppe cariche rivestite tutte da un, un determinato soggetto possano penalizzare l'attività che, che questo soggetto va a svolgere ma non perché non abbiamo fiducia nel lavoro che lei eh, svolgerà o che comunque sia sta già svolgendo per quello che riguarda la commissione educazione e quindi le strutture su però effettivamente oggi dobbiamo fare i conti con il tempo il tempo è sempre meno e la somma dei propri impegni portano a risultati che spesso sono poco, poco validi proprio perché non si ha la capacità di approfondimento che invece una ripartizione di questi, di questi compiti darebbe allora io ritengo in virtù di, eh, di queste considerazioni che sono considerazioni di puro buonsenso, eh, ritengo di... Eh, anch'io come consigliere, anch consigliere Pellegrini non ero riuscito a partecipare alla seduta della commissione educazione che ha poi a maggioranza espresso nel suo nome il la nomina come rappresentante per il Consiglio di zona 9, quindi eh, mi riservo di intervenire e proponendo eh, delle soluzioni. Mi ritengo di proporre delle altre soluzioni quali eh, degli altri consiglieri, consiglieri i quali fanno fanno riferimento uno fa riferimento alla, alla maggioranza mentre le altre due proposte che ho identificato sono consiglieri che invece fanno parte dell'opposizione io ci tenevo a fare una, una, considerazione, una considerazione prima di fare i nomi in, in, tutte, in, tutti, in tutti i livelli istituzionali eh, che, eh, che sono identificabili, si è sempre lavorato in un'ottica e in una tendenza di condivisione di quello che è il lavoro. In zona 9 in questa, questa tendenza diciamo che è, è, è vicino allo zero, nel senso che eh, tutte le cariche e soprattutto tutto il lavoro spesso e volentieri viene svolto dalla maggioranza. Io non, eh, non so dire se è giusto o se è sbagliato, però sicuramente è insolito, è quantomeno insolito. Non mi eh, fa di mettere un giudizio, ripeto, né negativo né positivo, ma mi piacerebbe riuscire a condividere quelle che sono le posizioni di lavoro, quindi non stiamo parlando eh, di incarichi retribuiti, ma tempo da spendere gratuitamente per quello che è l'organo che rappresentiamo quindi vado a concludere eh, presento, presenterò tre emendamenti i quali illustrano le differenti soluzioni che, eh, che ho identificato mi auguro che poi ci possa essere magari un momento di confronto su questa cosa la prima persona che ho deciso di, eh, di segnalare in quanto, quanto eh, facente parte della della maggioranza ma come gruppo politico è rimasto escluso da quelli che sono i tavoli istituzionali è il consigliere Simone Macario. Non lo sapeva, lo dico adesso, però non lo sapeva, no no, non lo sapeva, è una cosa che ho scritto adesso, però ritengo che dato che Dato che. Dato che. Dato che. No, non si può, non si può. Quindi, prego cortesemente di fare silenzio. Prego cortesemente di fare silenzio. Grazie dicevo non è, non è stata assolutamente una cosa concordata infatti immagino abbia stupito anche eh, Simone questa cosa però dato che ritengo che ci voglia almeno posso andare avanti cioè se, se posso bene se no finisce qua il mi mio intervento gli emendamenti e però vediamo la seduta qua perché se non si può parlare non si fa allora dicevo Ritengo, ritengo fortemente penalizzante per un, un, un gruppo politico, nello specifico il, il, il gruppo consigliare del Ministero dei Valori, non essere rappresentati, quindi una carica del genere che non, non è per nulla difficoltoso eh, come, come compito. Svolgere, penso che possa essere un riconoscimento quantomeno politico a un'istituzione che deve essere rappresentata all'interno di questo Consiglio, senza considerare il fatto che fa parte della maggioranza ed è l'unico gruppo non rappresentato. Prende il tempo di? Prende tempo di nessuno perché sto presentando degli emendamenti. Sto presentando degli emendamenti a fine del mio intervento, se non sapete ragazzi di qualcuno il tempo del consigliere grazie segue eh, un altro nome un altro consigliere che è eh, sempre stato molto attivo su, su quelle che sono eh, le realtà scolastiche si è molte volte eh, battuto affinché problemi eh, venissero, venissero risolti eh, nei contesti in cui ha operato ed è il consigliere Pellegrini. L'altro... Eh, L'altro nominativo che eh, mi sento di, eh, di proporre a questo, questo consiglio per, per questo compito è un consigliere che ha sempre operato nella massima condivisione, eh, non sollevando mai polemica alcuna, ma eh, si è sempre contraddistinto per eh, la, sua, eh, la sua trasparenza e di saper condividere quelle che erano le, le differenti differenti posizioni e quindi mi va di segnalare del mio gruppo consigliare il consigliere Grammi che ad oggi non riveste nessun incarico politico politico all'interno istituzionale no, però mi sento di eh, sponsorizzare per, per questo incarico il consigliere Gramani presento questi emendamenti grazie eh, grazie consigliere Sanario do la parola al capogruppo la terza eh, grazie Vicepresidente allora, in merito a questa diciamo all'elezione del rappresentante del Consiglio di zona per la rappresentanza cittadina eh, in effetti io non mi sono espresso perché comunque vabbè, come, come sapete ho seguito quindi cose simili nel senso che nei due anni precedenti sono stato presidente del polo, di quello che era il Polo 23 e quindi ho partecipato a molte riunioni diciamo, simili a quelle che sono adesso, saranno le assemblee cittadine, dei, dei presidenti e dei rappresentanti dei, dei consigli di zona. Riconosco anche che è un lavoro diciamo, che richiede tanto sacrificio e un po' scoraggiato anche eh, quasi dall'impotenza che deriva insomma dalle, dalle mille battaglie che portiamo avanti e una sola osservazione prego, vi sì, prego per fare silenzio, per favore non mi scusi un momento consigliere del La Terza. terzo prego gentilmente tutti quanti di fare silenzio perché così non si riesce a a capire il contenuto degli interventi. Grazie, prego consigliere di sì, punto la a terza. Allora, nella nella delibera eh, diciamo il fatto che il presidente della Commissione Educazione riceve i verbali non è che deve essere un vantaggio, anzi forse tutti i commissari dovrebbero riceverli, per cui non vedo un punto a vantaggio. Quindi tutti i commissari della Commissione Educazione devono avere le stesse informazioni e quindi anzi io la vedo come un'accezione negativa il fatto che queste informazioni arrivino al Presidente, cioè sottolineare una delibera ha un'accezione negativa, perché che io credo che la, la Presidente della Commissione di Educazione Ero che è appunto vicepresidente del Consiglio di Zona 9, condivida le informazioni, per cui nel senso che il quarto Commissario Spero che insomma, non mi venga nascosta niente, <ride> per cui non so, al massimo vi inviterei a, togli a toglierlo. Comunque eventualmente, se... Non so, io non... cioè, io la, la proposta avanzata dal, dal capogruppo Pergo eh, la prenderei in considerazione, anche se, se so che non ho nessuna speranza, però siccome non, non la considero una gara, è una mia a dire sì, anche se mi costa, mi metto a disposizione. Grazie. Grazie capogruppo La Terza, do la parola al Vicepresidente Esposito. Sì, grazie. Ho oh, ascoltato con interesse tutti gli interventi dei colleghi e eh, mi sembra che si possano accogliere spunti interessanti. Beh, tutti hanno riconosciuto comunque eh, la qualità del lavoro della Presidente Locoso, che quindi in discussione non è eh, la figura, la persona, e questo è un dato assolutamente eh, rimanchevole. Eh, si sono sollevati dei rilievi circa la disponibilità di tempo che eh, la persona che deve per incaricare dovrà eh, riservare a questo impegno. Non voglio chiaramente limitare la portata di questa nomina, ma non si tratta certo di impegno quotidiano né settimanale né tantomeno mensile. Eh, effettivamente eh, essere nominati in questa rappresentanza ha un ruolo. Eh, distintivo anche qui c'è diciamo, una, una valenza distintiva e anche effettivamente di rappresentatività perché qua si sta nominando un rappresentante del consiglio di zona la presidente del consiglio su mia richiesta aveva dato disponibilità eh, ad assumersi questo incarico e di questo evidentemente risponderà e eh, sono convinto che lei eh, sarà assolutamente disponibile eh, ad affrontare questo impegno eh, dico anche che eh, la proposta è in linea con quello che è un orientamento generale che hanno assunto anche le altre zone a Milano, eh, cioè di riservare questo, questa posizione eh, per una serie di motivi che sono stati qui esplicitati, ma ci si potrebbe inducare evidentemente, eh, e che sono stati affrontati in commissione, eh, in Ciso. Mi meraviglia che sui suoi osservazioni sappiamo soltanto che in questa sede non si sia... A che non si sia ciò accennato eh, in commissione sto dicendo eh, io, diciamo, è in linea con quello che le altre zone hanno fatto e quindi mi sento in assoluta tranquillità di confermare quanto questa eh, proposta è di libera eh, riporta grazie, grazie eh... Solo una bellissima precisazione al consigliere Capogruppo La Terza, naturalmente sarà mia premura, cioè eh, eh, in ogni caso sarà mia premura, eh, sia che venga nominata e eh, sia no, sarà mia premura a fare i verbali eh, a tutti i membri della commissione di educazione. Mettiamo quindi in votazione, in votazione eh, il primo eh, emendamento. Cioè Mettiamo in votazione il primo ammendamento presentato dal capogruppo Perego. Eh, sostituire nel quarto comma della relazione da il presidente... Da il presidente Antonella Roconsolo con il capogruppo Antonio La Terza e nel delibera Antonella Roconsolo con Antonio La Terza notazione Alberto Alberto, Alberto. Alberto. Alberto. Alberto. Sì. Chiaro chiusa la votazione. Presenti 30, favorevoli 8, contrari 22, astenuti 0, respinto metto in votazione allevato... oh, quindi metto in votazione l'avventamento Il... presentato dal capo di da cilio eh, si chiede di Modificare la delibera come segue consigliere Simone Macario Non è specificato dove, ma comunque immagino. Dove? a so. Aspetta, Dichiaro chiusa la votazione, presenti 25, favorevoli 3, contrario 2, astenuti 0 e scritto. Metto in votazione l'allegato P presentato dal consigliere Generale. Si chiede di modificare la, la, la delibera come segue consigliere Andrea Pellegrini sempre senza specificare dove la si può io No, io che le che non mi capivi voto la la votazione presenti 20 30 voi a tenuti uno respinto un il vendamento sempre presentato dal consigliere Ferrario si chiede di modificare la delibera come segue consigliere Gabriele Garnanti <susurra> non in non Dichiaro per la... ah, sono... chiusa la votazione. No, sicura, no, presenti, no, la no, presenti, la, presenti 28, favorevoli 4, contrari 24, astenuti 0, restinto. Mettiamo in votazione la delibera così come si è presentata in origine. Cos'è questa? Delibera così com'era. Dichiaro chiusa la votazione, presenti 28, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 2, approvato. Resta il punto? C'è la mozione? Mettiamo in discussione la mozione presentata dal partito dell'Anticonazione comunista per la conducirà. Do la parola al primo componente, il consigliere Lucini. Io la faccio fare. Grazie, vedo che non essendo passato troppo tempo dalla dalla presentazione e dalla lettura iniziale possiamo dare la vera e propria ragazzi. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 25, favorevoli 23, contrari 2, 0, approvata. Dichiaro chiusa la seduta. Eh, ricordo il capigruppo la riunione. Grazie.